e ciao a tutti ragazzi e bentornati qui di nuovo su un video di fortnite oggi controllo il gatto che è qua dietro che guardate che è lì che non fa niente Ciao! e senza distruggere la scrivania comunque Oggi proviamo, ho messo la partita in singolo Perché tanto in gruppo dopo me ne do per via per i fatti miei E quindi tanto vale giocare in singolo no? Vediamo, siamo 100, siamo 100 tutti contro tutti praticamente. Vediamo di campare il più possibile E vediamo come com fare, sai? Sicuramente noi dovremo andare qua, andiamo qua allo squalo perché ci dovrebbe essere un loot interessante. Non ci sono mai stato, cioè ci sono stato ma non ci sono più andato. C'è un loot sicuramente interessante, quanto ho sentito. Quindi ci organizziamo. Probabilmente ci sarà un bordello di gente che ci andrà vediamo non so di preciso bene quando saltare proviamo a saltare adesso e andiamo giù a manetta vediamo se ci arriviamo eccolo lì c'è già gente teoria sulla testa dello squalo ci dovrebbe essere una cassa Guardate, là c'è già gente C'è già gente Là ci sono gli scagnozzi I bot Scoperto che si chiamano bot Comunque Vediamo di aggiudicarci Per primi questa cassa Allora Pensavo Di meglio, sinceramente eh? Sinceramente Pensavo di meglio, poi Andiamo un attimo, ok. Uh. Uh. Lottiamo un po' di materiale e via. Ragazzi c'è un bordello di gente Ah Questa non era previsto Questo non era previsto Dobbiamo tornare su Ma come? come che si torna C'è un ingresso qua per caso boh. Sì che c'è un ingresso Altro che che c'è un ingresso qua se riusciamo a salire, ok. Ah, avevamo No, raga, abbiamo zero vita praticamente e la safe è distante non ho mai provato a pescare fammi provare non so neanche cosa si pesca sinceramente dove che fa? ah questo è già saluta vabbè noi dobbiamo scappare dalla safe il più in fretta possibile, quindi prima di portarla. sta andando? Quella... Troppo è là, troppo è là. Vediamo qua cosa c'è. Uno, due. Un po' di munizioni. Ok. Questo ce lo fumiamo tutto subito. di materiale che male non ci fa quasi quasi ne approfitto per prendere più materiale possibile finché siamo in safe raga qua arriva non capisco è già arrivato o deve arrivare no lei quella Subito che okay. è festini Eh Quella Boom Fuori uno Sicuramente mi avrà sentito, quindi ci sarà gente. Ci vediamo su tutto il materiale. E guarda quanto materiale mi ha fatto sprecare. Ma quanto mi ha fatto sprecare, sto infame. Comunque abbiamo fatto una kill. Uh, è arrivato, è arrivato, è arrivato il cargo bot se c'è qualcosa di importante speriamo di sì uh, bella allora il trampolino che l'ultima volta ci poteva salvare la vita un pompa leggendario ci sta ci sta ci sta molto bene e basta questo qua delle bende non ci serve perché abbiamo già tre Queste distruggiamo e cancelliamo le tracce che siamo passati di qui e ci allontaniamo dalla zona qua anche se di là potrebbe esserci no, se ce la facciamo non so se ce la facciamo Ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la, fare? Ce la facciamo ce la facciamo Grandissimo, vediamo qua che cosa abbiamo. Il posto di questo ci sta. Bene, top. Adesso prendiamo e ce ne scappiamo via. Si riesce più a muoversi di questi tempi. Ci servono più munizioni, ci servono. Non vedo nessuno nei paraggi. Comunque, sono solo 9. Eh? Siamo rimasti in 9. Siamo rimasti in 9 Diciamo che è migliorato parecchio il nostro loot Vediamo qua cosa abbiamo Scudi Lo scudino ce lo prendiamo al posto di questo Guarda lì là come fightano Sarebbe comodo avere un cecchino Adesso eh? Importante che non mi arrivi Gente da dietro noi andare a prenderli da dietro può darsi che arrivi comunque gente da dietro perché siamo proprio al centro della safe noi Ma dei coglioni ci piazziamo sempre al centro della safe riusciamo a prendere il nostro è finito no eh... raga non lo vedo più non lo vedo più c'era guardalo là guardalo là l'ho visto Là. Guarda come ci prova, guarda come ci prova, quella! se riusciamo ad avvicinarlo. stiamo attenti alle spalle che non ci sia nessuno là c'è un pacco sospetto che si muove eh? C'è quel pacco sospetto? hai salta fuori? raga dobbiamo scappare safe Ragazzi siamo rimasti Noi tre siamo rimasti Quindi quelli là Mentre si fanno fuori Io posso avvicinarmi con cautela Mi nascondo qua un attimo nel cespuglio Ragazzi siamo rimasti in due Non lo vedo però Eccolo lì, trovata Trovata, trovata, trovata Vediamo a portarci a casa questa vittoria reale Sicuramente è qua Storia reale! Guarda cosa aveva, guarda cosa aveva, era, è illegale sta roba! Questi saranno episodi da una partita sola in modo da renderla più briosa, comunque... Cioè no. raga, top! Eravamo messi bene, avevamo scudo al 100%, eravamo pieni di materiale, quindi... Guarda, manca un ciccinino e saliamo al 32. Quindi prossima partita vediamo come va, speriamo di arrivare sempre a classificati bene, se vinciamo meglio. E niente, un saluto idrizzante, commentate, iscrivetevi, lasciate dei like e un saluto idrizzante, ciao!